Allora, Buonasera, bentrovati. Ringrazio Susanna Di Pietra che ancora oggi è con noi e il professor Gianni Rezza, il direttore del Dipartimento Malattie e Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Partiamo con i dati relativi al bilancio di oggi. Ad oggi il totale delle persone positive, attualmente positive, è di 103.616 con un incremento di 1.363 pazienti in più rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, iniziate circa una settimana fa. Ad oggi i pazienti in terapia intensiva sono 3.260, 83 in meno rispetto a ieri. Mentre i ricoverati con sintomi sono 28.023, con un incremento di 176 rispetto a ieri. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 72.333, il 70% del totale. Purtroppo oggi abbiamo un numero di deceduti di 566 eh, persone. Il totale dei guariti invece sale a 35.425 con un incremento di 1.224 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, quello che voglio ricordare è il numero delle, dei nostri volontari. Oggi sono 18.477 che si sommano e si aggiungono alle, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e eh, al personale delle Regioni e al personale sanitario. Per quanto riguarda i fondi raccolti dal Dipartimento, anche durante questo periodo pasquale non si è fermata la raccolta e la destinazione dei fondi alle attività del Dipartimento e del Commissario. Abbiamo raccolto 117 milioni e 17 euro. Queste risorse andranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori. Ne abbiamo già speso eh, quasi 25 milioni per l'acquisto di ventilatori e di P. Per l'esattezza 9 milioni 420 mila euro per ventilatori, 15 milioni 220 mila euro per mascherine e poi c'è una quota che è relativa alle spese di trasporto per 269 mila euro. Poi vorrei dare una rettifica rispetto alla notizia che è apparsa poco fa sul sito di Repubblica Torino. È stata data la notizia del tutto infondato. Ci tengo a chiarire che come da procedura che noi abbiamo adottato sin dall'inizio per la task force dei nostri medici e infermieri anche sabato scorso tutti i componenti della team degli infermieri che sono stati poi eh, assegnati alle regioni e portati nelle varie regioni erano stati sottoposti al test per il coronavirus e quindi sono stati trasferiti nelle regioni tutti coloro i quali avevano superato il test avendo un test negativo. Quindi nessuno mai è partito alla volta di Torino in attesa del risultato del tampone o eh, con un risultato incerto. S posso confermare che durante i nostri controlli preliminari, come è accaduto in altre occasioni, ci sono state due persone, una è risultata positiva, l'altra con un risultato non proprio positivo. E queste persone non sono partite. Quindi eh, relativamente ai eh, mh, infermieri che sono partiti per la Regione Piemonte, la Regione Piemonte in via precauzionali ha deciso di tenerli in stand by e quindi non sono stati impiegati nelle loro attività. Eh, per quanto riguarda la quarantena io voglio ricordare che il personale sanitario che eh, è chiamato a prestare la propria opera, eh, viene eh, impiegato sotto una particolare misura di sorveglianza sanitaria. Quindi anche questo personale viene sottoposto a sorveglianza sanitaria e, e continua a lavorare fin quando non dovesse avere eventuali sintomi. Questo è quello che ci tenevo a precisare rispetto a questa notizia che era stata diffusa e divulgata qualche un eh, minuto fa. Mi fermo qui, do la parola al Professor Rezza. Prego, Professore. Io volevo un attimo cercare di eh, un'interpretazione dei dati, perché tante volte si dice come mai a distanza di un mese dal lockdown voi dite che le cose vanno meglio? e dopo invece sembra che i casi siano sempre tanti e che, soprattutto, purtroppo i decessi siano eh, ancora eh, una quota elevata. Beh, allora il, il punto è questo, che a parte che dopo, subito dopo il lockdown continua un po' di trasmissione, chiaro, intradomiciliare, ad esempio intrafamiliare, eh, può esserci, non so, nei condomini, per esempio un po' di eh, residua trasmissione del virus. E quindi questo fa sì che la coda si allunghi, no? Quindi abbiamo, dopo il lockdown, un periodo in cui il tempo di incubazione, quindi per alcuni giorni continuano i casi, la coda dei casi che è stata acquisita prima, quindi un po' di trasmissione intrafamiliare può esserci. Dopodiché però noi dobbiamo tenere conto di un fatto, che il tempo che trascorre fra il momento del contagio e il eh, momento della notifica c'è cioè oggi. Beh, possono trascorrere anche 20 giorni. Allora che succede? Che, quelli che tante volte io vedo sulla stampa oggi 3.000 nuovi contagi. Non sono nuovi contagi, sono nuovi casi. Persone che hanno acquisito l'infezione 20 giorni fa. Quindi quello che noi vediamo è effettivamente qualcosa che è accaduto prima in termini di contagi. In termini di eh, mortalità è eh, ancora di più, perché chiaramente la mortalità può essere anche ritarda molto ritardata. No? Una persona purtroppo non so, sta in terapia intensiva un certo numero di giorni. Quindi voi dovete tener conto, momento del contagio, momento della comparsa dei sintomi, momento della diagnosi, ospedalizzazione e esito favorevole nella maggior parte dei casi, purtroppo eh, sfavorevole in altri. Quindi anche se purtroppo dobbiamo registrare che la mortalità è stata piuttosto eh, elevata, però quello che si vede oggi è qualcosa che in termini di contagio però è attribuibile a giorni fa. Ecco, questo dobbiamo tenerlo in mente, se no non riusciamo a capire. Come mai dite che va meglio quando purtroppo il numero di morti è ancora elevato, quando i casi sono, stanno un po' diminuendo, di fatto, ogni giorno, perché oggi sono 3.100 rispetto a ai giorni scorsi, che erano una cifra più elevata, però stanno diminuendo no? a poco a poco. Ma diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi. Quindi non diciamo nuovi contagi, sono nuovi casi, eh? il cui contagio è venuto tempo fa. Spero di essere stato chiaro su questo, perché altrimenti eh, ci sono delle interpretazioni, magari dei dati che possono... Il che vuol dire che, quindi, quello che vedevamo dai modelli matematici, dalle curve, che ci dicono le curve epidemiche fatte per data di insorgenza dei sintomi, tutti quei segnali positivi, la minore pressione sull'ospedalizzazione, sugli ospedali, sulle terapie intensive. Questi sono indicatori un po' più precoci, no? che ci dicono che le cose stanno andando meglio. Allora, questo che vuol dire? L'altra volta ho detto, mica è tana libera a tutti, questo che vuol dire? Questo siamo ancora in fase 1, eh? no, non c'è dubbio. Sono segnali positivi che però devono essere consolidati in attesa di... Quindi i segnali positivi ci sono, il numero ancora elevato di casi di morti attribuibili a contagi avvenuti eh, tempo fa. Naturalmente dobbiamo vedere come si consolideranno questi dati, se si consoliderà una discesa nel numero di nuovi casi, come ci auguriamo, ed anche dei decessi, così speriamo. No? Quindi spero di essere stato chiaro sull'interpretazione dei dati, che altrimenti a volte. Eh, possono gettare, no? possono testare qualche perplessità, ma vanno interpretati naturalmente con molta cautela. Bene, grazie. Diamo spazio alle vostre domande. Buonasera, Daniele Petraroli, Tg2. Io avrei un paio di domande per il Professor Rezza. La prima è se esistono studi eh, sui danni agli altri organi, oltre ai polmoni, sui guariti o se è ancora presto. La seconda riguarda il calcio. Basket, pallavolo e rugby hanno deciso di chiudere anticipatamente la stagione. Lega di Serie F del calcio insistono nel voler continuare. Ovviamente poi la decisione finale spetterà alla politica e alla politica del pallone. Quello che vorrei sapere da lei però è se secondo il comitato tecnico scientifico è pensabile di dare il via libera a uno sport di contatto che riguarda 30-40 atleti più la terna arbitrale ma anche centinaia di addetti per far eh, funzionare eh, le partite o invece se no sarebbe meglio rimandare tutto a settembre quando la situazione sarà più tranquilla. Grazie. Sì, sulla prima domanda certamente questo è un virus nuovo e quindi gli effetti che ha sul, eh, sull'ospite non sono ancora del tutto noti. Però eh, non per ora, nonostante il follow up sia eh, limitato, diciamo, il monitoraggio clinico dei pazienti, eh, non si assiste a residuati, cioè nel senso a, eh, a deficit di organo che possono persistere eh, una volta che la persona è, è guarita. Una volta che la persona è guarita eh, non sembra avere particolari eh, eh, residui. Il, abbiamo visto, perché sappiamo tutti, noi abbiamo letto, di recidive che non sono reinfezioni, ma probabilmente sono recidive. Cioè una persona che magari momentaneamente sembra essere guarita, magari un tampone negativo, dopo può essere di nuovo positiva, però queste recidive eh, vanno approfondite e non è detto che la persona che recidiva sia dopo contagiosa. Questo eh, si sta facendo uno sforzo eh, chiaramente scientifico per capire di più. Eh, ci sono dei lavori che parlano di una compromissione o oh, di possibili effetti a livello del sistema nervoso centrale, però sinceramente ancora questi dati non sono consolidati. Quello che si sa è che ci sono dei sintomi che erano stati in un primo momento magari negletti, erano come l'anosmia per esempio, cioè il fatto di non, eh, non eh, sentire gli odori, no? Che eh, però eh, non sembrano persistere nel tempo. Sono un segno, diciamo, abbastanza precoce. Probabilmente un danno a livello dell'epitelio, per esempio, olfattivo. O può esserci un'assenza un di gusto, per talvolta che è dovuta a un danno dell'epitelio, probabilmente, degli organi del gusto. Ecco, ma al di là di questo Chiaramente nei casi più gravi, beh, si capisce perché nei casi più gravi, se c'è una tempesta citochinica, c'è una reazione dell'ospite eh, sfavorevole, allora in quel caso ci può essere una compromissione di altri organi, ma stiamo parlando di, dei casi gravi. Il, eh, per quanto riguarda la, la domanda sul campionato, eh, questa, io da romanista dovrei di tutto a monte perché... <ride> Chiaramente eh, eh, non mi sembra che il CTS si sia ancora espresso in maniera definitiva. Dopo è chiaro che, come lei ricordava, tocca alla politica decidere. Però certo è uno sport che implica dei contatti e questi contatti possono implicare un certo rischio di trasmissione. Ho sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio più stretto, magari con eh, test ripetuti ogni n giorni. Eh ai calciatori, sinceramente, mi sembra un po', un po tirata questa ipotesi. Credo che, del resto stiamo quasi a maggio, insomma, su via. Credo che, eh, dal punto di vista di un... se dovessi dare un parere tecnico, non, non darei in questo momento un parere favorevole, sinceramente. Dopodiché sta la politica naturalmente a decidere. Io le do in questo momento un parere mio personale che penso però penso che possa essere condiviso al CTS. Buonasera, è Lorenzo Di Cicco, del Messaggero. Una domanda al Professor Rezza sui vaccini. Eh, nelle ultime ore sembrano aumentate molto le aspettative. Una società di Pomezia, in collaborazione con l'Università di Oxford, ha annunciato che da fine aprile partirà una sperimentazione su 550 volontari. Ecco, volevo capire se si tratta, insomma, di speranze fondate, se serve ancora cautela, insomma, i tempi quali possono essere. Grazie. Allora, eh, sì, perché eh, sui vaccini c'è un'accelerazione, in quanto abbiamo sempre detto un anno, probabilmente il prossimo anno, il primo trimestre del prossimo anno. Chiaramente che succede? Che in corso di epidemia eh, le eh, agenzie regolatorie in genere sono più generose, perché è chiaro che si soppesano i possibili rischi di una vaccinazione ai vantaggi che invece la vaccinazione avrebbe. E quindi in genere si accelerano molto i tempi. Eh, eh, L'altro giorno Credo Science, o Nature Credo Science, ha riportato eh, un, in un articolo mostrava i primi cinque vaccini che sono in sperimentazione umana di fase 1, quindi quella sulla safety, sulla sicurezza, fra i quali un vaccino a mRNA dell'NIH in collaborazione con una company privata e altri vaccini in sperimentazione anche, anche in Cina. Questa, per quanto riguarda la Pomezia, diciamo, si tratta di Advent, IRBM in collaborazione con il Jenner Institute, quindi l'Istituto Jenner di Oxford, Oxford University, è un vaccino vettoriale, cioè ha un vettore che è un adenovirus, che non replica nell'uomo, perché è un adenovirus di scimmia, eh, che esprime la proteina di superficie, lo spike, del coronavirus che è prodotto invece da Oxford. Qui adenovirus, Pomezia, Oxford, eh, eh, lo spike. Allora è un vaccino che è, utilizza una piattaforma già utilizzata per il vaccino contro Ebola, che è lo stesso adenovirus che esprime però una proteina di superficie di Ebola, in questo caso del coronavirus. Quindi la piattaforma è la stessa per cui eh, il vantaggio sarebbe di non avere un vaccino particolarmente innovativo, un vaccino per carità sempre innovativo come concezione, che però già è stato utilizzato. Eh, e per esempio il vaccino in, anche in commercio, che è diverso, sfrutta un altro vettore animale eh, per quanto riguarda Ebola, è un vaccino che usa una piattaforma simile. Quindi il vantaggio sarebbe quello di poter accelerare ul eh, ulteriormente i tempi, magari comprimendo le fasi, fase 1 e fase 2, o addirittura fase 1, barra 2, barra 3, o 2 bis. <ride> eh, eh, ho visto, era, diciamo, che le prospettive erano abbastanza eh, ottimistiche. Naturalmente questo non riguarda solo questo vaccino, ma riguarda tutti i vaccini e quanto eh, siano in grado di evocare le giuste risposte immunitarie e che queste risposte siano protratte nel tempo. No? Questo è quello che noi chiaramente ci auguriamo. Quindi, sì, questo è un candidato promettente. La problematica riguarda tutti i, i vaccini attualmente in sperimentazione. Buonasera. È Filomena Rorro. Chi l'ha visto? Rai3. Una domanda sui tamponi che continuano a farci i nostri telespettatori. cioè. Poiché ci dicono che sono stati fatti tamponi a politici, calciatori, anche colleghi giornalisti e non al medico, al dottor Valli che prima di morire a Roma qualche giorno fa ha denunciato, ha scritto su un post testualmente, e i tamponi li hanno fatti a tutti, a Zingaretti, a Sileri, a Porro e a Menocchio, la febbre a 38,5. Allora ci chiedono perché succede questo, c'è cioè forse una corsia preferenziale? Provo a rispondere io. Che ci siano state delle difficoltà eh, nel fare i tamponi, l'abbiamo visto in una fase iniziale anche eh, sul numero dei tamponi. Avete visto che adesso il numero dei tamponi è elevatissimo, siamo sopra i 50.000 mediamente al giorno. Eh, sono stati fatti secondo quelle che sono le regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io non credo che ci siano delle corsie preferenziali. Quindi. I, ci saranno stati dei casi, bisogna vedere caso per caso il perché non sono stati fatti i tamponi in certe occasioni, però mi sento di escludere delle categorie di privilegiati nel fare i tamponi. Io credo che i tamponi vengono fatti quando ce n'è bisogno e a chi ne, appunto lo richiede. Nel caso specifico non conosco bene la questione quindi non posso darle una risposta. A proposito dei tamponi c'è stato un problema non con i tamponi pure, propriamente, ma anche con i test, quei reattivi, no? che, che, i reagenti che mancavano. E in qualche modo si sta cercando di far fronte. Come diceva giustamente ricordava il dottor Borrelli, il numero di tamponi è aumentato molto. Eh, Avevo dimenticato nella mia introduzione in effetti. Noi stiamo riscontrando una certa diminuzione nel numero di casi, o quantomeno stabilizzazione a livelli più bassi, nonostante si stiano effettivamente facendo più tamponi. No? Uno dei problemi era Milano, per esempio. A Milano ehm, si riportavano delle catene di trasmissione, però eh, ultimamente hanno molto aumentato i tamponi. Forse è venuta meno la pressione, un po', è diminuita un po' la pressione che avevano le strutture sanitarie e riescono a fare più tamponi probabilmente anche a domicilio. Il problema c'è stato, è inutile, è inutile negarlo, chiaramente, però eh, mi sembra che le cose stiano andando meglio. Naturalmente, io lo ripeto, lo ripeterò fino alla noia, stiamo in fase 1. Bisogna stare ancora attenti, cauti, rispettare eh, le raccomandazioni delle autorità sanitarie. In preparazione di un'eventuale fase 2, quando verrà, bisognerà essere molto pronti anche e soprattutto su questi eh, aspetti, perché i casi veramente andranno individuati con molta tempestività perché quella sarà la nostra la risorsa che avremo per contenere i focolai e anche per trattare bene, diciamo, i malati che non dovessero essere ricoverati in ospedale. Cardinaletti, TG1, una domanda per il professor Rezza. Torniamo sui decessi. Eh, oggi superiamo i 20.000 dall'inizio dell'emergenza. Tra l'altro una nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che questo mh, coronavirus è 10 volte più letale rispetto al virus dell'influenza del 2009. Il professore, intanto un commento su questo. Poi le ha detto abbiamo dei dati in miglioramento che vanno consolidati. Quando pensate di cominciare a vedere un consolidamento anche del trend in calo dei decessi, visto che resta ancora molto alto? Grazie. Sì, io non ho mai avuto dubbi che non si trattasse di un'influenza, tantomeno di un'influenza stagionale. Se il paragone con l'influenza si poteva fare era con l'influenza pandemica. ma L'ultima influenza pandemica, ricordiamo, era abbastanza... non, non è stata particolarmente virulenta, perché non eh, Il virus H1N1 del 2009 ehm, risparmiava abbastanza le persone più anziane che erano state esposte a virus simili in passato. Quindi è chiaro che eh, la letalità di questo virus, confrontata con quello dell'influenza stagionale, è maggiore. Non c'è dubbio. Anche perché ma è abbastanza banale. Io ricordo eh, persone che dicevano, colleghi, diciamo, che si poteva trattare di un raffreddore, di una, sim una simile influenzale, una sindrome simile influenzale. Ma no, perché questo è un virus che comunque attacca il polmone. Quindi la polmonite, in una certa percentuale di casi, la dà. Per cui che eh, abbia una letalità più elevata. Dopo, oltretutto, finché non avremo un vaccino non potremo proteggere le persone più fragili. Quindi, diciamo, è, era scontato. No? Quando potremo eh, vedere il, gli effetti delle misure di contenimento anche eh, su, sui decessi? Eh, credo che sia l'ultimo indicatore a diminuire, perché come le dicevo prima, il tempo che intercorre fra eh, il contagio e il decesso chiaramente è più lungo rispetto al tempo che intercorre fra il contagio e la diagnosi, fra il contagio e la notifica. Quindi questo, eh, purtroppo, sarà l'ultimo degli indicatori che noi vedremo deflettere. E questo spiega perché eh, abbiamo un trend che è in leggera diminuzione anche dei decessi, fortunatamente, perché eravamo arrivati a mille, vero, Angelo? Sì, esatto. Eravamo arrivati addirittura a mille. Cioè 500 non siamo contenti, eh, perché poi, assolutamente, sarebbe una cosa ancora triste e drammatica, assolutamente. Però certamente, rispetto ai mille giorni fa, c'è stata una, una diminuzione. Naturalmente, io ripeto, sarà l'ultimo. Prima vedremo diminuire magari i casi e dopo ancora eh, i decessi. Quindi sarà l'ultimo indicatore. Allora, eh, io le dico, eh, abbiamo, stiamo cercando di modellizzarlo. Hm? Eh, però dalla, eh, dal contagio alla notifica diciamo, stiamo probabilmente sui 20 giorni. Quindi dal contagio alla morte possiamo potrebbe essere un tempo anche più lungo dei 20 giorni. Adesso si sta contraendo, perché l'aumentato numero di tamponi ci fa pensare che si arriva prima alla diagnosi. Quindi questo tempo dovrebbe contrarsi. Eh, però eh, noi possiamo dire che almeno 20 giorni era una, una buona stima. E quindi eh, questo è il motivo per cui Vediamo una flessione, ma chiaramente è più lenta rispetto alla flessione che c'è stata nell'accesso eh, nell all'ospedale e alla, alle terapie intensive. E questo ci dice perché bisogna consolidare il trend, cioè quindi bisogna come dire, resistere. Ecco. Eh, buonasera, Domenico Palessere dell'ANSA. Uh, un paio di domande. Uh, ieri sera Locatelli ha proposto, ha auspicato il, la ripresa delle scuole direttamente a settembre, se su questo siete d'accordo. E poi magari al dottor Borrelli una domanda sulla task force, perché oggi si parlava di una graduale ripresa, probabilmente anche forse la prossima settimana, di alcune filiere, tipo la moda, le auto, e qualcosa su cui state lavorando oppure sono tanto voci? Grazie. Sulle scuole? Ma siamo in fase 1. Eh? Cioè non, non stiamo... No perché va bene, cioè noi stiamo dicendo ci sono degli indicatori positivi, ma cautela però, perché insomma, il virus circola. Quindi è chiaro che non, non posso non essere d'accordo con il professor Locatelli, anche perché, insomma, sinceramente arriviamo già al 3 maggio, insomma non mi sembra che Sinceramente, e dopo io direi una cosa: eh, forse spero anche Angelo il dottor Borrelli sia d'accordo. Quante cose nuove abbiamo visto in, durante questo periodo? Il esatto. telelavoro, il lavoro agile, cioè, vuol dire, noi in Italia no, ne parlavamo da, <ride> dai tempi come si dice a Roma: di il. il, il eh, altri Paesi l'avevano già introdotto. Abbiamo visto che c'è questa capacità anche nel nostro Paese. No? Probabilmente un po' di inventiva, di innovazione questo periodo drammatico ha saputo anche, eh, come dire, favorirlo, aiutarlo. Eh, per cui è chiaro che nel momento in cui... è un Paese che non può reggere il lockdown per oltre due mesi, tre mesi. In nessun Paese. No? Lockdown completo. Però riavviare attività produttive nel momento in cui si consolidasse un trend positivo, non vuol dire, aspetta la politica per carità, ma non vuol dire che tutto torna come prima, perché chiaramente alcune cose, distanziamento sociale, precauzioni eh, sui trasporti e via dicendo, eh, saranno inevitabilmente dovranno continuare. Sui lavori della Task Force posso dire che Sta lavorando e io non mi sento di aggiungere nulla, lasciamogli lavorare, hanno appena iniziato a lavorare, quindi poi sulla base di questo lavoro ci sarà un report e sarà anche lì il decisore politico a dover decidere come fare. Quindi è assolutamente prematuro qualsiasi ipotesi. Altre domande, prego. Salve, buona Pasquetta. Sono Indenia Petra Calvina della, di Rai Uno, La Vita in Diretta. Io ritorno un po' sui positivi quotidiani. La dottorezza l'ha spiegato poco fa, però io vedo che, almeno a mio parere, i numeri continuano ad essere alti, di chi ogni giorno viene riconosciuto come positivo. È vero che l'infezione risale, l'incubazione risale a due settimane fa, ma era fine marzo ed eravamo in lockdown. La domanda è cosa ci aspettiamo. Se i numeri continuano a salire così, dei nuovi positivi rispetto ai tamponi fatti, quando si passerà una fase più di graduale apertura? Comunque rimane una situazione di grande, non dico rischio, però comunque la positività è in crescita. E allora come leggere questo dato e soprattutto se i dati crescono in questo modo, la fase 2, quando torneremo un po' a muoverci più liberamente, cosa, cosa, cosa accadrà? Allora eh, lascio rispondere il professore Rezza, ma prima quando ci siamo visti, abbiamo commentato un grafico, no sì, sì. col professore Rezza, che lui mi ha spiegato che comunque la tendenza è quella in un decremento. Ma vorrei che fosse lui a dire quello che mi ha detto su quando commentavamo questi dati. Sì, no, a parte il fatto che stiamo vedendo quello che è in termini di contagio è avvenuto 15-20 giorni fa. Sì, però... Nella prima fase intanto si continuano a vedere i casi che dato il tempo di incubazione sono stati acquisiti prima del lockdown. Dopo una certa trasmissione intrafamiliare cioè, persiste in genere. Noi facciamo un isolamento domiciliare che non, è, non si fa come i cinesi che deportano i familiari in strutture eh, apposite. Quindi insomma c'è una tendenza alla trasmissione intrafamiliare ad esempio. Abbiamo avuto il fenomeno dell'RSA focolai ospedalieri nell'RSA. Quindi sono tutti i focolai che determinano comunque sia un certo numero di casi nuovi, di contagi nuovi. Dopodiché i nuovi, i nuovi casi dovrebbero tendere, sta, dovrebbero tendere a scendere, quindi dopo un periodo di almeno 20 giorni, rispetto agli ultimi contagi. Ma do, gli ultimi contagi non arriveremo a contagi zero, ve lo dico subito. Eh. Allora se vedete la curva a cui faceva riferimento il Dottor Borrelli prima. Ebbene, il, anche in termini di casi riportati, comunque, abbiamo avuto una sorta di... Io non la voglio chiamare picco, perché noi abbiamo avuto un picco naturale, un altro mito da sfatare. Noi abbiamo avuto un aumento dei casi, dopodiché questi casi sono, hanno raggiunto un massimo, perché grazie all'intervento, se non ci fosse stato l'intervento, la curva avrebbe continuato a crescere. Noi non stiamo vedendo un incremento, stiamo vedendo una leggera, un leggero decremento con stabilizzazione nei casi che riportano quotidianamente, che non è un incremento. Se voi fate una curva cumulativa accumulativa, "è eh, incremento di incremento. No, i, casi, i nuovi casi sono di meno rispetto a quelli riportati una settimana fa. Dopodiché abbiamo un andamento ondulante perché essendo riportati ogni giorno c'è una certa oscillazione che è dovuta al fatto che un giorno fanno più tamponi, un giorno si fanno più notifiche e questo porta a una normale oscillazione. Se però tiraste una linea dritta voi vedreste una certa tendenza alla diminuzione. È chiaro che prende tempo. Non è un fenomeno così. Io oggi chiudo, domani che bello tutti a spasso. Non è così e non lo sarà. Cioè quei modelli che vi fanno vedere che i casi scendono a metà maggio arriviamo a zero. Non arriveremo a zero. Cioè il virus non stopperà la sua circolazione, purtroppo. No? Eh, perché forse a Wuhan ci sono riusciti, prendendo le misure incredibili, e comunque hanno un fenomeno un po' di ritorno, no? perché comunque sia sì, il virus continua a circolare eh, nel, nei dintorni, in altri paesi e tende a rientrare. Noi quindi avremo la tendenza alla diminuzione, che si consoliderà, tutti i nostri modelli ce lo dicono, però il virus continuerà in qualche misura a circolare. Quindi dovremo mettere Toppe in continuazione. Allora perché dobbiamo essere molto preparati per questa benedetta fase 2 quando arriverà? Perché, perché dando per assunto che il virus continuerà a circolare, anche se a un livello più basso, a intensità più bassa, ogni volta che si creeranno dei cluster, dei grappoli dei casi, dovremmo essere prontissimi a identificarli e a bloccarli, contenerli. Apposta, diciamo, dobbiamo rafforzare il territorio, la vigilanza del territorio. Che siano app, vanno benissimo, eccetera, però ci vogliono gli uomini, gli uomini. Vedete pure in Corea ci sono le app, sfruttano la tecnologia, è magnifico, però ci hanno anche gli uomini eh, che sa, vanno lì, fanno i tamponi, seguono, rintracciano i contatti dei casi. Bisognerà fare un lavoro molto forte da parte delle ASL, dei le AS, le Dipartimenti di Prevenzione, i medici tutto quello che è medicina del territorio dovrà essere rafforzato quindi non solo le terapie intensive che sono state rafforzate, no, Angelo? questo me lo sì, questo conferma sì. sicuramente Angelo, ma anche sul territorio, bisognerà rafforzare il territorio perché bisognerà essere molto molto pronti a, eh, ad, ad agire per identificare e contenere eventuali focolai nuovi. Bene, allora grazie così, buonasera a tutti.